Ciao bambini, benvenuti a questo nuovo appuntamento col corsivo. Oggi vedremo la lettera Z. La Z è una lettera che richiede il trattino in corsivo, ricordatevi che nello stampatello non va il trattino. Quindi per scrivere la Z devo cominciare facendo la forma di una R, quindi il sorriso in alto, poi però scendo dritta, dritta. E faccio una piccola curva, è un po' difficiletta, poi ci vuole il trattino, quindi parto da metà della riga, salgo, sorriso, dritto, curvetta, trattino, rifaccio vedere, salgo, sorriso, dritto, dritto, curvetta, baffetti, chiamiamoli baffetti, trattino, salgo, sorriso, dritto, baffetti, trattino salgo sorriso dritto baffi trattino salgo baffi trattino salgo sorriso giù baffi trattino salgo sorriso giù baffi trattino salgo baffi trattino salgo sorriso giù baffi trattino salgo sorriso giù baffi trattino salgo sorriso dritto baffi trattino allenatevi ancora una volta e proviamo a unire la z alle vocali quindi salgo baffi su za e dopo faccio il trattino riprovate da soli z superlae opla trattino z baffi e puntino trattino z o trattino z u, trattino proviamo a scrivere zebra quindi z e b. Braccino, r a. Trattino. Di nuovo, z. E. b. R, a. Trattino. Ancora una volta, z. baffi. E. b. Braccino, r, Zebra, a voi starà almeno due volte. La prossima parola è gozzo, la parte del collo che, per esempio, hanno le galline quindi G scendo a toccare O, Z, attenti adesso, risalgo in alto, di nuovo la Z e poi la O, trattino, trattino. Vediamo di nuovo, G, O, Z, salgo per farne un'altra, di nuovo, e poi la O. Ultima volta, G, O, Z, Z, O, trattino, trattino, a voi starà almeno un'altra volta. Proviamo a scrivere senza, è difficile, c'è la S, ricciolo, non stacco, E, N, due gambette, S, A, trattino. Rivediamo, S, non stacco, E, N, Z, A, senza. Ancora una volta. S, E, N, Z, A. Trattino. Ripetete ancora una volta. Proviamo adesso a scrivere zucca. Quindi parto da metà della riga. Z, U, K, K. Mi raccomando, le onde. A con la codina, trattino. Di nuovo. Z, U, C, C, A. Lasciate che la mano scorra tranquillamente nelle onde. Ancora una volta assieme. Z, U, C, C, A. Zucca. Scrivetelo ancora una volta. Proviamo a scrivere una parola più lunga, zan-zara, ci starà tre volte, z, a, n, su bene, z, a, r, a, trattino, trattino. Osservate la differenza tra la z e la r, la z scende dritta, ai baffi al trattino, la r fa solo una bella pancia tonda. Vediamolo ancora una volta: z a n z a r a trattino, trattino. Provate voi da soli. Chiudiamo questo appuntamento scrivendo una piccola frase. La zia mi chiama L a spazietto z -a, Z-I-A zia Mi-A continuate ad allenarvi e alla prossima